Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo give car to friend per passare le auto agli amici. Quali sono i requisiti ragazzi? Un amico che ci passa il veicolo e eh, questo amico deve avere anche un phantom. A questo punto che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo avere un'auto di strada dentro la base operativa e un'auto di strada che andremo a usare per fare il glitch prenderemo la nostra auto di strada cercate di prenderla più squadrata possibile in maniera tale che quando l'amico eh, userà il phantom su di noi non, eh, non, rotole, non rotolerà all'infinito l'auto insomma. quindi a questo punto il nostro amico come state vedendo da schermata piccolina eh, ci ribalta l'auto quando saremo con le quattro ruote all'aria quando saremo cappottati ragazzi il nostro amico ci dirà eh, sì, ci sei, sei cappottato e quindi noi andremo a premere X a questo punto premete il touchpad se siete troppo vicini alla base operativa per non entrare e eh, il vostro amico rimante, rimanderà il phantom oggi sono un po' dislessico fate caso eh, al suo deposito e chiamerà il veicolo che vi vuole passare a questo punto voi che cosa dovete fare? dovete chiamare il meccanico e da dentro la base operativa dovete chiamare l'auto che eh, avete messo prima, l'auto di strada che è nella vostra base operativa quindi ora andremo a chiamare l'auto di strada che sta nella base operativa come vedete il nostro amico ci sta passando una shotaro in questo caso la mia ragazza mi sta passando una shotaro e a questo punto noi invece andiamo a chiamare l'auto di strada ragazzi eh, ditegli al vostro amico di mettere l'auto la moto quello che vi sta passando più vicino al pallino giallo o comunque all'entrata della base operativa se non vede il pallino giallo in mezzo alla riga della base operativa Ragazzi, quindi a questo punto chiamiamo l'auto di strada che si trova nella base operativa e la distruggiamo è semplicissimo ragazzi io eh, ho fatto questo glitch, e non so se qualcun altro l'ha fatto, non, sinceramente non lo so, io ho messo un insieme di un paio di glitch e ho tirato fuori questo glitch, se, ho visto che funzionava, però eh, magari ci sa pure che qualcun altro l'ha portato prima di me, per carità. A questo punto eh, vi mettete qui e eh, levate il tasto touchpad e vi farà entrare automaticamente nella base operativa. Il gioco è fatto ragazzi, comunque come dicevo sicuramente qualcuno l'ha portato Io eh, ho provato a farlo in questa maniera e ha funzionato Quello del CEO ragazzi non funziona più Io l'ho provato svariate volte con basi operative uguali, con basi operative diverse e non funziona Allora ragazzi quando sarete dentro la base operativa come avete visto Annullate la sostituzione perché eh, la moto è già dentro la base operativa quindi non vi resta che far altro eh, che riavviare l'applicazione se volete usare direttamente la moto Se invece avete intenzione di prendere altri veicoli dal vostro amico Continuate a fare il glitch ragazzi, è semplicissimo Che altro dire ragazzi, eh, questo è funzionante L'altro ho visto che non funziona, quindi fate voi Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video